io oggi ho deciso di utilizzare il filato della mistrico fibra di perla, l'ho già eh, diciamo io già ho utilizzato, già lavorato questo filato e mi piace molto e quindi eh, lo uso spesso insomma lo lavoro spesso allora questo filato è composto da vi dico la composizione 50 per cento cotone 50 per cento viscosa da fibra di perla ogni gomitolo è da 50 grammi e 126 metri L'etichetta consiglia l'uncinetto e ferri del 3 e mezzo 4 allora io dato che ho una mano molto stretta lavoro con numero 5 con l'uncinetto del numero 5 allora lavoriamo su un multiplo di 5 catenelle quindi io ho iniziato la mia lavorazione con delle maglie alte non ho iniziato con le catenelle perché come sapete inizio con le maglie alte in modo che la lavorazione risulta poi morbida e non tira quindi per il mio progetto io ho iniziato con 120 maglie alte, ripeto perché lavoriamo su un multiplo di 5 maglie. Allora, inizio con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta, quindi inserisco l'uncinetto, prendo il filo ed esco. Riprendo il filo sull'uncinetto, esco da uno, esco da due ed esco da due. Filo sull'uncinetto, giro il lavoro e vado ad inserire l'uncinetto qui dove abbiamo le due costine. Riprendo il filo ed esco. Prendo di nuovo il filo, esco da uno, esco da due ed esco da due. Continuo così fino ad arrivare alle maglie, alle mie maglie alte. Quindi prendete la, la circonferenza dei fianchi o del seno e partite dalla misura maggiore. Quindi, se la misura del seno è più grande eh, della misura dei fianchi, allora partite dal seno. Ok, allora dicevo io adesso vi faccio un campione per farvi vedere il punto come si lavora perché io il mio progetto l'ho già iniziato e quindi vi faccio vedere come lavorare il punto in tondo eccomi sono quasi alla fine delle mie maglie alte ho fatto 39 maglie alte faccio adesso la quarantesima maglia alta però vado qui vado nelle due eh, le due costine io le chiamo costine comunque vado a chiudere a cerchio in questa maniera quindi metto il mio lavoro dritto e vado qui dove ho iniziato il lavoro inserisco l'uncinetto prendo il filo ed esco riprendo esco da due scusate così riprendo il filo esco da due ed esco da due adesso vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima ecco adesso faccio una catenella rientro nella maglia e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa quindi sono 2 vado nella maglia seguente 3 maglia seguente 4 maglie basse faccio 1 2 3 catenelle quindi salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa nella maglia seguente maglia bassa vado nella quarta maglia e faccio una maglia bassa quindi dobbiamo lavorare 4 maglie basse: 1-3 catenelle 1 2 3 salto una maglia, maglia seguente, entro proprio dentro la maglia. Faccio una maglia bassa 1, maglia seguente 2, maglia seguente 3. Maglia seguente 4 quindi 4 maglie basse 1 2 3 catenelle salto una maglia maglia seguente ricomincio a lavorare le 4 maglie basse 2 3 4 3 catenelle e così via quindi adesso salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro le 4 maglie basse ok ci ritroviamo alla fine del giro eccomi sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto le mie quattro maglie basse 3 catenelle chiudo nella prima maglia con una maglia bassissima nella prima maglia bassa adesso con delle maglie bassissime arrivo nel primo archetto e vado qui dentro le 3 catenelle Inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro e lavoro ancora 5 maglie alte, quindi in tutto lavoro 6 maglie alte, quindi sono 3, 4, 5, 6. Salto le quattro maglie, le quattro maglie basse vado nel prossimo archetto. E lavoro 6 maglie alte: 1, 2, 3, 4, 5. 6. Salto le 4 maglie, vado qui nel prossimo archetto e lavoro 6 maglie alte, ma davanti così per tutto il giro. 3, 4, 5, 6. Così. Ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi. Allora lavorate le mie 6 maglie alte. Salto le 4 maglie basse. Chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Così. adesso giro il mio lavoro sul rovescio così lavoro una maglia bassissima sulla prima maglia alta e nella maglia seguente lavoro una maglia bassissima in rilievo quindi vado sotto la maglia alta così oh, scusate così prendo il filo e faccio una maglia bassissima 2 catenelle mi alzo con 2 catenelle vado nella maglia seguente il lavoro una maglia bassa in rilievo così quindi sono passata sotto la maglia alta prendo il filo e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa allora dobbiamo saltare la prima maglia alta e l'ultima quindi lavoriamo solo 4 maglie basse il rilievo adesso facciamo 1 2 3 catenelle allora dicevo 3 catenelle vado nel secondo uh, ventaglietto ecco allora salto la prima maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa in rilievo maglia seguente maglia bassa qui dobbiamo lavorare sono 3 maglie basse in rilievo e lavoro la quarta e l'ultima non la lavoro quindi ho saltato la prima e l'ultima 3 catenelle e vado qui nel prossimo ventaglietto qui ho tirato un filo bene brava allora faccio 1 2 3 4 3 catenelle e vado avanti quindi salto la prima maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa in rilievo maglia seguente maglia bassa in rilievo maglia seguente maglia bassa in rilievo maglia seguente maglia bassa in rilievo quindi in tutto 4 maglie basse in rilievo ok quindi ci troviamo alla fine del giro Riecmi, allora sono alla fine del giro, quindi qui ho lavorato le mie quattro maglie basse, vado a chiudere nella prima con una maglia bassissima, così adesso giro il mio lavoro sul dritto in questa maniera e mi trovo proprio qui nel primo archetto, quindi entro, lavoro una maglia bassissima e inizio con 3 catenelle anzi scusate 2 catenelle ok quindi adesso dentro all'archetto lavoro delle mezze maglie alte quindi faccio 5 mezze maglie alte le due catenelle sono la prima mezza maglia alta vado rientro nell'archetto e faccio 2 3 4 5 l'uncinetto e vado proprio sulla prima maglia dove abbiamo le due catenelle entro così con l'uncinetto prendo di nuovo il punto e chiudo con una maglia bassissima così tiro leggermente e poi lavoro le quattro maglie basse quindi vado sulla prima e faccio 1 2 3 4 vado nell'archetto e lavoro 5 mezze mai, eh, 5 mezze maglie alte 1 2 3 4 5 stacco l'uncinetto vado 1 2 3 4 nella quinta maglia entro riprendo il filo e chiudo con una maglia bassissima e lavoro le maglie Uno, due, tre, quattro maglie basse 1 2 3 4 archetto 5 mezze maglie alte 1 2 3 4 stacco l'uncinetto e conto dalla prima 1 2 3 4 5 qui riprendo entro con l'uncinetto riprendo il filo e chiudo 4 maglie basse 1 2 3 4 quindi qui è mi trovo l'archetto e lavoro le 5 mezze maglie alte ok quindi ci, ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora sono alla fine del giro ho lavorato la mia nocciolina le quattro maglie basse mi trovo qui dove abbiamo iniziato con la nocciolina quindi vado a chiudere proprio qui con una maglia bassissima qui abbiamo fatto la nocciolina così adesso con delle maglie bassissime arrivo sulla prima maglia bassa qui lavoro 2 catenelle anzi scusate una catenella rientro e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa quindi ho lavorato maglie basse sulle quattro maglie Mi un pochino. adesso faccio 3 catenelle quindi adesso io sto iniziando dal primo giro abbiamo fatto 4 maglie basse 3 catenelle abbiamo saltato una maglia e poi nella maglia seguente ancora le maglie basse quindi stiamo iniziando dal primo giro quindi ho fatto 4 maglie basse 3 catenelle salto la nocciolina e vado nella maglia bassa, nella prima maglia bassa delle quattro, quindi faccio 1 2 3 4 1 2 3 catenelle, salto la nocciolina, vado sulla prima maglia bassa, faccio 1 2 3 4 1 2 3 catenelle salto la nocciolina e vado sulla prima maglia bassa delle 4 qui 1 2 3 4 1 2 3 catenelle e così via ok quindi ci ritroviamo alla fine del giro vi faccio rivedere come iniziamo quindi come in, eh, si inizia dal primo giro allora, questo è il primo giro stiamo facendo le quattro maglie basse 3 catenelle saltiamo la nocciolina andiamo nel gruppetto delle quattro maglie basse e lavoriamo sulle maglie basse ok quindi ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora finito il giro fatto le mie quattro maglie basse 3 catenelle salto la nocciolina chiudo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima adesso faccio delle maglie bassissime arrivo nel primo archetto delle 3 catenelle inizio con 3 catenelle e lavoro nell'archetto in tutto 6 maglie alte 2 3 4 5 6 salto le quattro maglie basse quindi vado nell'archetto seguente lavoro 6 maglie alte 1 2 3 4 5 6 salto le quattro maglie basse vado nell'archetto e ripeto le sei maglie alte ok quindi dobbiamo ripetere questi giri quindi adesso siamo qui dove stiamo lavorando le sei maglie alte nel prossimo giro finito il giro delle maglie alte giriamo il lavoro sul rovescio e lavoriamo eh, le, le maglie basse quindi saltiamo la prima maglia e l'ultima maglia e lavoriamo le maglie basse 4 maglie basse rilievo davanti ok quindi la lavorazione è molto semplice vi faccio vedere il mio lavoro che ho già iniziato ecco questo vi faccio vedere l'effetto che è molto bello a me piace tantissimo sapete che a me piacciono i punti in rilievo e quindi dà un bell'effetto quindi io sto lavorando e dobbiamo arrivare all'altezza degli scalfi io faccio un maglioncino abbastanza, abbastanza corto ok questo punto prendo un po di filo quindi vi consiglio di acquistare qualche gomitolo in più se volete una maglia abbastanza lunga eh, io la faccio corta ok quindi ci rivediamo quando devo, io devo fare ancora qualche giro perché è ancora un pochino è troppo corta la faccio corta però ancora qualche giro qualche motivo in più lo faccio e dicevo quindi ci rivediamo quando arrivate all'altezza degli scalfi quindi adesso eh, ripetete questi giri e sono è 1 2 3 sono quattro giri quindi dovete ripetere sempre questi quattro giri ok a dopo rieccomi allora io sono arrivata all'altezza degli scalfi ho lavorato la mia maglia per 38 centimetri nel frattempo ho preparato anche le maniche le maniche hanno la stessa lavorazione della maglia solo che ci sono meno maglie, ovviamente quindi io ho iniziato per fare la mia manica 40 maglie alte ho preso la misura del mio braccio e quindi la misura del mio braccio corrisponde a 40 maglie alte anche perché iniziando con le maglie alte non con le catenelle la lavorazione risulta abbastanza morbida e quindi non, non tira allora io ho iniziato con 120 maglie alte lavoro su un multiplo di 5 quindi mi trovo 28 motivi eh, scusate 24 motivi di questi 24 motivi ho diviso il mio lavoro e ho fatto 12 motivi dietro e 12 davanti ho fatto la mia manica e qui vi faccio vedere come viene attaccata la manica quindi Spiegando il mio lavoro. Questa è la metà del mio lavoro, quindi ho messo un marcapunti l'attaccatura della manica, eh, ho chiuso la mia manica per 10 centimetri, circa, ok. Quindi faccio la stessa cosa da questa parte: allora, qui è la metà, l'altra metà della mia maglia, io, qui mi trovo otto motivi, perché ho fatto 40. 40 maglie alte, multiplo di 5, quindi ho 8 motivi. Allora, questo è la metà del... De, diciamo questo è un fianco. Allora, qui io ho finito il mio giro della manica. Quindi, metto qua al centro delle due noccioline, metto in questa maniera e metto uno spillo. così qui abbiamo una nocciolina e qui ho le maglie basse e metto in questo maniera così metto degli spilli che poi alla fine questo viene cuscito lo potete cucire con l'uncinetto con delle maglie basse oppure con l'ago e questo viene da questa parte così Quindi qui ho le maglie basse e metto la nocciolina perché vedete abbiamo le noccioline eh, in questa maniera e quindi io faccio la stessa cosa qui. Ecco. E viene così. Qui metto un altro spillo. ok vediamo quindi chiudo io da qui fino a qui 10 centimetri dove c'è lo spillo ok quindi questa parte viene uscita e da qui Inizio la mia lavorazione: inizio da qui dove abbiamo l'archetto, quindi inizio dalle sei maglie alte. Quindi io ho finito la mia maglia eh, con il primo giro, la stessa cosa anche per quanto riguarda la mia manica con il primo giro. Ok, quindi adesso dobbiamo lavorare le sei maglie alte in ogni archetto. Allora io ho imbastito le mie maniche. Allora, vi dico che poi devo nascondere ovviamente tutti i fili. Qui ho il mio marcapunti perché è la metà del mio fianco. Quindi, io ho cucito. Ho preso la misura con il metro: Ho fatto 5 centimetri da questa parte, 5 centimetri dall'altra. Ripeto, la mia manica al momento è solo imbastita. Poi la devo cucire. Però, vi faccio vedere come riprendere la lavorazione. Io qui ho già, ho già attaccato il mio filo. E mi trovo proprio vicino alla manica ecco quindi ho chiuso i miei giri quando sono arrivata al primo giro quindi quando si quando facciamo le quattro maglie basse e 3 catenelle saltiamo la nocciolina quattro maglie basse sulle quattro maglie basse ok quindi sono al primo giro ovviamente anche la manica mi sono fermata al primo giro quindi adesso inizio con 3 catenelle e devo fare le 6 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle sono 3 4 5 6 vado qui nell'archetto seguente dove abbiamo la nocciolina e lavoro 1 2 3 4 5 6 allora per la parte superiore io ho cambiato uncinetto e lavoro con l'uncinetto del 4 e mezzo la mia maglia l'ho lavorata con l'uncinetto del numero 5 ora qui abbiamo le quattro sono nella parte qui la manica quindi abbiamo le quattro maglie basse vado nell'archetto e lavoro le 6 maglie alte 2 3 4 5 6 archetto 6 maglie alte 3 4 5 6 quindi lavoro i miei archetti fino ad arrivare a nell'ultimo archetto che è proprio qui ok quindi lavoro questa parte ci ritroviamo qui eccomi allora sono proprio qui dove abbiamo la manica e la parte del corpo allora se io adesso passo qui e lavoro le mie eh, sei maglie alte sono 2 4 5 qui ne devo fare ancora una dicevo se io adesso sono qui la parte della manica vado nel primo archetto questa è la parte del corpo mi resta un foro abbastanza grande che a me sinceramente non piace allora qui è dove ho uscito però ho l'archetto e quindi entro e lavoro le mie maglie 1 2 3 4 5, 6, ok, e adesso proseguo, vado avanti, questa è la parte del corpo e lavoro in ogni archetto le mie 6 maglie alte 3, 4, 5, 6, quindi la mia manica, io ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 motivi per quanto riguarda la manica adesso lavoro e faccio la stessa cosa qui nell'altra manica quindi mi lavoro i miei cinque motivi e faccio tutto il giro fino ad arrivare a chiudere dove siamo partiti qui quindi va poi vado a chiudere nella terza catenella ok quindi fate la stessa cosa fate la stessa lavorazione che fa che abbiamo fatto qui eccomi sono alla fine del giro quindi ho lavorato le mie due maniche quindi questa è dove siamo partiti e vi faccio vedere anche l'altra Ecco, ho lavorato anche nell'altra manica 5 motivi 1 2 3 4 e 5 così non è rimasto il foro quindi dicevo sono arrivato alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima adesso dobbiamo lavorare normalmente quindi giro il mio lavoro sul rovescio e faccio le mie maglie basse in rilievo quindi vado nella prima maglia faccio una maglia bassissima poi vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassissima in rilievo così 2 catenelle e vado a lavorare le maglie alte Vado a lavorare le maglie basse nelle maglie alte così quindi faccio le 4 maglie basse, ok. Quindi dobbiamo riprendere la lavorazione fino ad arrivare circa alla nostra spalla. Ok, se il lavoro oh, risulta largo invece di lavorare le 3 catenelle. Lavorate 2 catenelle in modo che il lavoro stringa un po' in caso cambiate ancora uncinetto io sto lavorando con l'uncinetto del quattro e mezzo quindi se il lavoro mi risulta troppo largo allora cambio uncinetto e lavoro con l'uncinetto del 4, e man mano che vado avanti cambio ancora uncinetto e lavoro con l'uncinetto del tre e mezzo fino a stringere e lavorerò invece di 3 catenelle farò 2 catenelle ok quindi vado avanti ci ritroviamo quando siamo eh, all'altezza delle delle spalle del sottocollo ecco più del sottocollo che delle spalle quindi lavoro le mie quattro maglie basse e le 3 catenelle nel prossimo giro inizierò a lavorare 2 catenelle quindi in questo giro lavoro 3 catenelle e poi inizio a lavorare le 2 catenelle. Se inizio adesso a lavorare le 2 catenelle stringe, stringe troppo e allora quando arrivo eh, diciamo oh, oh, sopra il seno, quando ho superato l'altezza del seno, che in questo caso già uh, va bene, quindi nel prossimo giro inizio a lavorare 2 catenelle di separazione. Quindi ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza del sottocollo. Eccomi qua. Allora io sono arrivata quasi al sottocollo, all'altezza del sottocollo. Oh, ho finito i miei giri, ho finito oh, il giro dove facciamo le noccioline, quindi l'ultimo giro, il quarto giro. Adesso faccio qualche giro di punti archetti. Quindi qui io ho finito il mio giro non chiudo faccio 1 2 3 catenelle una maglia bassa salto la nocciolina quindi lavoro una maglia bassa 1 2 3 catenelle quindi qui ho lavorato la maglia bassa salto le due maglie basse vado qui nella quarta e faccio una maglia bassa 1 2 3 salto la nocciolina e lavoro una maglia bassa 3 catenelle salto 2 maglie basse vado nella quarta e lavoro una maglia bassa se lavoro per voi è troppo largo invece di 3 catenelle ne fate 2 1 2 3 catenelle salto la nocciolina e vado qui nella prima maglia bassa 3 catenelle salto le due maglie basse vado sulla quarta maglia e lavoro una maglia bassa 3 catenelle, salto la nocciolina, vado nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa 3 catenelle, salto 2 maglie basse, vado nella quarta e lavoro la maglia bassa. Vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, però non chiudo, continuo a lavorare i miei archetti. Però qui metto un marcapunti per segnare l'inizio del lavoro. Allora, adesso continuo e lavoro 2 catenelle, quindi faccio 2 catenelle continuo i miei archetti. Vado qui nell'archetto e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, archetto seguente, maglia bassa. così il lavoro comincia a stringere verso il collo ok quindi finisco questo giro se è il caso ne fa, faccio ancora un altro giro sempre con due catenelle eh, per fare gli archetti faccio due catenelle poi taglio il filo nascondo tutti i fili e poi la maglia io darò una vaporizzata e poi la maglia è pronta la metto sul manichino e poi vi faccio vedere come viene indossata ok per quanto riguarda il l'orlo della maglia io la, la lascerei proprio così oppure se vogliamo possiamo lavorare le sei maglie alte che noi abbiamo lavorato qui le possiamo lavorare qui e chiudere con una maglia bassissima quindi al centro lavoriamo a chi piace possiamo fare delle sei maglie alte poi saltiamo due maglie nella terza facciamo una maglia bassissima ricominciamo a fare 6 maglie alte e così via ok a chi piace che non piace lo può lasciare così io sinceramente la voglio lasciare in questa maniera ho iniziato con le maglie alte quindi come bordino io lascio questo ok io adesso finisco vi faccio vedere il risultato eccomi allora io ho finito il mio bordino quindi ho fatto 1 2 3 4 5 giri a punto rete e poi alla fine ho fatto un giro a maglia bassa quindi ho lavorato due maglie basse nell'archetto delle 3 catenelle e la maglia è finita ho nascosto tutte le codine quindi ho nascosto tutti i fili adesso do una bella vaporizzata la metto sul manichino vi faccio vedere come viene indossata Bene, spero che questo progetto, anche questo, è stato di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere e, e spero che desiderate anche voi realizzarla. Intanto vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Ciao!